Vi presento il mondo delle glasse con il sistema RoboCubo. Per realizzare un'ottima glassa servono solamente degli ingredienti semplici. Purea di lampone, dello zucchero, d'estrosio e dello sciroppo di glucosio. Allora, la realizzazione di questa glassa consiste nel concentrare rapidamente col sistema RoboCubo della purea di frutta con degli zuccheri. Sarà una glassa al 25% di frutta, non avrà né aromi né conservanti e soprattutto né coloranti. Il sistema Robocubo ci permette di aggiungere un ingrediente nella fase che noi desideriamo. E in questo caso aggiungiamo la gelatina precedentemente ammorbidita in acqua fredda e del burro di cacao. La nostra glassa, sistema Robocubo, solo frutta, zuccheri e tanta passione. Il prodotto parla da sé.